Il sito di Apigliano, i cui resti più significativi si estendono per circa 2 ettari, è un villaggio medievale di terra d'Otranto, abbandonato tra il XIV e il XVI secolo. Al suo interno vi erano originariamente quattro edifici di culto, ma oggi la chiesa di San Lorenzo è l'unico rimasto inelevato, dopo l'abbandono del villaggio medievale. La chiesa risale all'età medievale e conserva i resti del pavimento originario, costituito in lastre di pietra calcarea, di forma irregolare e levigate in superficie. Essa venne rasa al suolo nel 1582 per essere poi ricostruita, come si evince da un'iscrizione in greco posta in facciata sull'architrave dell'ingresso. La presenza di 60 tombe e 24 fosse ossari, presenti nell'area adiacente a quella della chiesa, lascia presagire di trovarsi di fronte ad un vero e proprio cimitero. Secondo alcune pratiche medievali, gli infanti trovavano sepoltura a ridosso del tetto della chiesa, in modo tale che l'acqua che scendeva dal tetto, benedetta dopo aver toccato l'edificio sacro, avrebbe garantito alle sepolture un'ulteriore benedizione. We'll